Barcellona, rinnova Alena, gli occhi della Premier League su surafina. Il calciomercato si è appena concluso, ma il Barcellona guarda già al prossimo futuro. Infatti il club catalano, attraverso il proprio sito, ha comunicato nella giornata di ieri di aver esteso il contratto del 19enne centrocampista Carles Alena. Il calciatore, attualmente in forza alla squadra B, ha firmato un accordo triennale con opzione di rinnovo per altre due stagioni qualora dovesse essere inserito nella prima squadra blaugrana, cosa che tra l'altro è già avvenuta nel precampionato. Fissata anche la clausola rescissoria, che ammonta a 75 milioni di euro. Nell'immediato, poi… Sono arrivate anche le parole del diretto interessato che, sui social, si è espresso così, sono molto contento di continuare la mia avventura e difendere questi colori, i colori del club dei miei sogni. Il ragazzo ha dimostrato già di avere un discreto talento, infatti della passata stagione Luis Enrique lo aveva fatto esordire in Coppa del Re contro l'Hercules dove, tra l'altro, ha realizzato la sua prima rete con la maglia del Barcellona. In Liga ha poi esordito contro lo Sasuna in questa stagione Valverde lo ha portato negli Stati Uniti per disputare l'International Champions Cup. Non è fermo nemmeno il mercato in uscita, con gli occhi della Premier League che sono piombati su Rafina. Il centrocampista brasiliano. Ai box per un infortunio occorso lì nella scorsa stagione, piace a club come Arsenal, Tottenham e Manchester City. Se ne riparlerà a gennaio o nella prossima estate con il centrocampista che, al momento, sembra indietro nelle gerarchie di Valverde, complice anche l'infortunio.